Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamite e Marco 007 e Siamo tornati su Kirby Star Wars. allora vai Ok Continua Il Livello 4 Dai ci siamo quasi so. Sì Dopodiché ci saranno gli, am gli amici di Sogno Vai Stiamo andare dall'altro lato sì, lo so, me lo dimentico sempre. Comunque, eh, quando avremo la possibilità di registrare i 3DS, probabilmente faremo anche una display a eh, Kirby vi è la nuova stoffa degli eroi. Non penso proprio, però, chi lo so. Non mi via, visto che non possiamo parlare della stampa dell'errore un po' perché uh, non abbiamo il gioco e un po' perché sarebbe, sarebbe un po' inutile comprarlo il gioco visto che c'è questa versione avanzata che, che lo so che costa un po' di più però vabbè ouch cioè Penso il, gioco, che... il gioco usato costerà 30 euro mentre quel mentre uh, il gioco nuovo costerà 40 più o chi? Perché quelli del DS, sono meno costosi. Vabbè, comunque, non pensare a quello. Pensa piuttosto al let's play del cosolar uh, U, Mario Bros U, Deluxe. Eh no, quello, di quello ne abbiamo già parlato prima. Sì, lo so. Faremo, faremo due let's play diversi per quel gioco. Una ah, per. Ci serve una per uh, U e l'altra per lui. Uh, l'hai ucciso chi? bet no, sta qua ah sta qua tu non lo uccidere lui stava uccidendo me tu uh, stai uccidendo me thank you <ride> non l'ho mai fatto sta roba Wow, wow, wow! ne frega di lì wow, oh oh oh oh Adoro sta con. Eh, non lo sapevo, quello lì è vento. Allora. Io prendo i premi. Io prendo i ventilatori. <ride> Mi volo. Ecco. Sto anche un po' morendo quindi. Je need food. Non può volare come... No, non può volare come Lancia. Già un bastio. Già un bastio. Già un un Sono morto, sì. Marco. Dove sei? Marco. Ah, pensavo di essere te. Se l'ho detto che sei morto tra poco. Si, è vero. L'avevi detto nell'ultimo punto. Come, come volo push for the key. Comunque se ve lo chiedete le palle di Mars e uh, le bombe <ride> le bombe di Yay, oh, lecca, lecca. bombi bros junior ah, quando no no quando uh, ad esempio Mars sta sulla palla oppure bombi bros junior uh, mi eh, ha visto che vuole visto che in ha Uh, i due possono avere l'effetto se non hanno altri effetti ad esempio Bombi Bros Junior ha, ha una bomba in mano senza nessun effetto arriva uh, arriva la manga a spazzolina gli dà una spolverata e a vento ma non senti questa cosa l'abbiamo già spiegata tipo all'inizio non, non è vero si sì, è verissimo e secondo uh, non interessa a nessuno perché tu sei troppo longevo lo spieghi troppo lentamente eh, basta, basta dire che non l'abbiamo spiegato, come tu prima hai detto che avevamo, avevamo già fatto vedere quella cosa Quella cosa che si fa in due, quella con il laser. Quella l'abbiamo no, fatta vedere solo nel, nel, in uno degli ultimi episodi. Vabbè comunque sia, uh, basta dire che, che per esempio... Uh... Cioè, uh, quando tu hai la bomba in mano, oppure la palla in mano, li puoi dare gli effetti tramite gli altri giocatori. Sì, però, non, però non li ottieni. Eh ovvio. Cioè, nel senso, li ottieni solo per sì, quella unica bomba, sì. non per tutte le... bombe. intendo, erenite. a quella palla o a quella bomba. Ok, vai, posizioniamo tutto. No. Tu vuoi essere sharp e light? Già, ma il Bastion... Okay, che no. ci serve questo I don't know, prendiamo prendiamo no non prendiamo nessuno meglio vento contro eh. contro V3 forse il vento si vola di più per i danni guarda mi vedi non ti fidi io quando, quando fa questa questa cosa qui di cambio fase non capisci mai dove va Ah, e vuoi essere il mio amico? Attenti alla ciliegia che questa mi uccide sempre. Niente, non vuole essere il nostro amico. Ah, ti uccide sempre perché rimani con poca vita. No, mi colpisce sempre, devo dire. <ride> <ride> eh, guarda, io continuo a volare così. Guarda, <ride> cioè, io rimbalzo sul pavimento e continuo a fare sta mossa. Io non atterro, ok? Ho oh. già atterrato, ora atta Vai, colpisci Oh Io faccio così Hai Ho visto, colpito visto colpito. che è tornato potentissimo Vuoi essere il mio amico? Fush Iggy Woods è morto È troppo anziano per avere amici Hai visto che non lo sono portato quello Allora, parliamo un po' di me adesso. No. Io devo iniziare a karatitare. E tu cioè hai già iniziato la scuola. No. Sì, è vero. Non ci posso andare. Vabbè, chi se ne frega. Grazie, eh. ma Tanto non è parte del 100%. Ah oh, sì. Ah sì. Oh, sì. Sto partendo la moto. No, quella non sembra proprio male. La moto segue. Eh. Yeah. a me sembrano molto non sembra nemmeno un montanico a me lo sembra perché io, io lo faccio con il naso, il mio naso e quindi wow, Ah grazie eh è proprio molto gentile, a me è dispiaciuto che non hanno annunciato nuovi, nuovi giochi di The Legend of Zelda. Ah, comunque, aspetta, noi, noi tutti aspettavamo, cioè, noi almeno, noi e lui, Cosa, ci aspettavamo un nuovo New su, Super Mario Bros, aspettavamo un platformer di Mario, che non sia in 3D, cioè un New Super sì. Mario Bros per la, la Switch, ed è arrivato, anche se è più o meno un remake. Non sai che avevo fatto un sogno pre, pre No. Pro no. Sì, ho, ho sognato un, un gioco che si chiamava New Super Mario Bros. U2, per la Switch. L'ho sogn sognato davvero, io la ti ho raccontato Switch? il sogno, però... no. è vero. Quando? Boh, è stato tantissimo tempo fa. Tanti anni fa. Sì, più, più o meno un anno fa è stato. Se appena ci conoscevamo un anno fa. Non è vero, ci conosciamo da tre anni. Sì, ma no, non me la maniera che ci conoscevamo. Quindi. Da due anni ci non sono. Wow! E un anno fa wow. tornare in YouTube. Cioè, oh. quello vecchio, quello lì che guarda, fa. Anche video. se non vado in alto con il vento volo, guarda. Praticamente, uh, ci chiamavamo comunque Dynamite senza X e Marco 007 Però uh, non avevamo ancora pubblicato nessun video E niente, era tutto cancellato Non abbiamo pubblicato proprio nessuno, nessun video mai. meno male che avevamo fatto solo un video su Super Mario Bros Wii Quindi, no problem Cioè, per noi è stato un una cosa terribile, il fatto di dover chiudere il futuro canale. Ma ora. Sì, perché non abbiamo pubblicato nessun video, quindi non abbiamo manco aperto il canale. Ah, sono pure... Ma vi sto chiedendo come com'è che funzionava l'intro? Ciao, sono. sono Dynamite! Sono Dynamite, Marco007. Era uguale l'intro però. Mi sa so di no. Ok, un altro sì, boss. Addio Kawasaki. <ride> quelli allora faccio io cosa prendiamo acqua? nud vieni ah, qua wow hai visto okay. che combo furofu fong hand hand hand Cosa? Il mondo 4 si divide in, in due livelli. Fander! Questo, questo livello finisce con Kraken. Kraken! Fander! Wowie! Ah, picchiali, picchiali! Picchiali tanto! <ride> Siamo volati senza motivo! <ride> Mi ha fatto un rucito! Mander! Comunque olio sembra troppo! <coughs> Go <Gobine. ride> e ho già ucciso Olio sembra troppo quello ok ho fatto le final sono lì che, che non so bene il nome perché è da poco che conosco grazie eh Prego. è da poco che conosco <ride> è da poco volevo... che conosco Animal Crossing quindi non so bene Wow, sono lì un... che annuncia il nuovo Animal Crossing per la oh, Switch sì. sembra troppo lui è identico <ride> Vieni qua, ti do la E perché lo alzi? Lo, lo alzo io Appunto. Non lo so, penso che tu sei un CPU Quindi io alzo così Wow che <ride> è Ok, se, se non dobbiamo Prendere tutti i collezionabili Vuol dire che non dobbiamo fare tutta quella stella con me Con gli amici Wow no. oh. Che ne ho bisogno tu non hai bisogno di niente abbiamo tanto sì, tanto il video durerà poco quindi non e comunque... è vero si sì, è comunque noi invece, dobbiamo fare il possibile non è proprio necessario che, che prendiamo tutto però quello che riusciamo a prenderlo lo prendiamo. ma perché vai qui? perché lo potevano fare anche noi perché, perché tanto quei, quei tronchi le spawnano Ababunga! Almasacca! Fu fro Sì, bravo! Prego, tanto ora, io non voglio. Ora te lo Eh, appunto. Che Non lo so. Sì, bravo, l'hai sprecato. Non l'ho sprecato. Ora l'ho sprecato. No. Non l'hai sprecata nemmeno. Smetila! Guarda! Well, voglio vedere cosa so succede se lo faccio troppo. Succede un bel niente. Push. Stracotto con amico. Ci dire. Allora, proseguiamo. Dobbiamo andare ora di qua. Anche! Forse devo prendere Nacol più invece di Bugsy, però vabbè. Qui non sta Bugsy. Vabbè. Costa buon cazzo. Eh. Bon ah. Guarda che spam! Vieni qua, vieni qua! Ti non c'è un attacco in giù, cavataggio! C'è un attacco in giù! Guardami! <ride> Prendi questo! Attacco aereo! Vediamo lui perché c'ho io vento tanto! Adesso, dobbiamo andare! qui dove si va? In non è della da qua siamo in inglese, okay. ok su push abilità osso magari io questo l'ho sempre sperato da quando ho visto il cartone animato di Kirby mi ha dato una delusione perché pure Kirby Chiro... esiste l'abilità osso lo so me l'ha dato una delusione perché anche Kirby ci provava ad avere l'abilità osso non esiste l'abilità osso non è mai esistita Vividria Perché? No, no, no, è inutile Vividrio, so lì Oh, togli me Kawasaki è inutile, puoi usare anche Banzi Anzi, hanno, hanno pure la stessa... La, cioè, la, per la cosa de, che devi usare Kawasaki puoi anche usare Banzi Cioè, è la seconda scelta Banzi Ok Roush. Ok, adesso prima di andare avanti andiamo nella stanza extra No, io volevo prendere i cosi Vai, Banzi Bugsy? Sì, Bugsy Guarda Nooo, c'è un Bugsy dorato che mi ha ucciso Vai, Vai Dimitria. Un attimo, voglio fare una cosa Cosa fa? Sì, mi volevo buttare Ok, prendi Ecco, passavano solo questi tre, questi sono i più importanti okay. volevo essere Banzi, Banzi Banzi? no Banzi Bunny Bunny Bunny Bunny Bunny banzi Banzi, Banzi vole... no, Bunny <ride> Ok. Nah. Bravo. Bunny Io non ti Bunny non Bunny Bunny Bunny se Bunny Bunny Bunny Bunny Bunny Bunny Ah questo è l'attacco, non è quello curativo. Ah? Eh? Su serio. In realtà sarebbe anche curativo, no? Quindi game Game fu, game uh. Quindi è molto e Eva. Eva. Andiamo via ragazzini! Via <ride> il mio Così, così sono invincibili, Guarda Voglio essere un ragno. Mamma, da grande voglio essere un ragno. Grazie signore. Vividria eh? maledetta, ma ti metto nel mio pentolone. Mi sa so che il il special di Kirby quello con.. Quando... Il? Ah, Fai una special di Kirby, quello con il pentolone, è tornato. No, non è tornato. Eh. C'è ancora una spalla. Taglio, okay. taglio, taglio Ok No, ho detto No, ho detto Yeeey, yeah, ce l'ho fatta A morire? Si, sì, era quello che mio sogno nella vita Au! au How... Oh Che abbiamo bisogno di ghiaccio Perché il vento è nato in fuoco L'avete capita? Via casa! No! O oh, è meglio... Ma dovevo uccidere Bimidea! Mi devo vendicare! Mmm, ciambelle! <coughs> Ma le te Ah, davvero? Ok, allora... Sli sì, provo, no? maia! ce il up? no ce il up no ce la ok ora torniamo l'ho detto pure quando l'abbiamo fatto per la prima volta volevo essere con te non ti vivo la ok tanto non mi è più no, no, no, pure il bacchioneggio ora non voglio più niente oh. invece vuoi ancora io voglio tutto no. <ride> no, no. Di video stava cadendo <ride> Aui Aia Scappa che mi schiaccia Non ti schiaccia Continua. Così si chiamano i visaggi. Lo so. Il Mario Bros. qui. Wow, wow, non ah. Ma chi se ne frega? Questi si chiamano grigi. Perché sono dei grigi No, male. sono degli orsi. Lo so. Ah, è vero, sono degli orsi. Non può... sono degli orsi, sono dei gatti. <ride> Go! Wow! Go! Mi ha anche viso. Go! I vivi vivi per lo tupi! prendi Prendilo! Anzi, ce l'abbiamo già! Yeah Nooooo! Yeah sono ritornato a bunkers. Siii! Go! Ha! Vivi il quarto! è divisa da noi se lo sei preso tu non vuol in testa non è aia aia pure il cinghiale in testa ok addio a tutti vuoi essere me oppure bonkers prima di e poi mi suicido perchè? perché, perché di la odio fruscio eh. Mi insegue Let's go Francisco! Mamma mia come ha sciolto! Il ghiaccio contro il ghiaccio Combatteremo il ghiaccio con il ghiaccio e il fuoco con il fuoco E il E il lampo con il lampo E il lampo con il lampo Aglio, io posso congelare la vero? La... Oh, colpo di grazia essere mio amico? No, <ride> io voglio essere mio amico. Ma tu sei già mio amico? No, io sono mio amico. Ok. Ehi, hey, Vividria, vuoi essere mio amico? Certo. Wow, io non me <ride> l'ho fatto così tanto male con il corpo a corpo. Vividria, vuoi essere mio amico? No, Lo... ha rifiutato. Maledetta Vividria, non oh. devo uccidere Berling Leo, ok? Voglio, voglio fuoco. Aia! Ehi Vivian, vuoi essere il tuo amica? Auf. Oh. Grazie per aver distrutto la maggior parte delle. Sono mestuto prima di tutti. Vai. Ma che fai? Che faccio? Se fai... cosa non Wow! Ah! Ah! Mi sono una la sporca vita. Nessuno vuole buone Leo! <ride> mi sono mangiato un tizio! Oh. Ah, ah. Ma Fiammelleo sei tu, amico! Non ti preoccupare! Ce ne andremo tutti un giorno! Ma dove? No, nel senso, ce ne andremo! Moriremo tutti un giorno! Ah. Dove vuole essere? Ti dimostro! Oddio! No, io sono immortale! Siamo sicuri? Sì. Ok. Non se lo dici tu. <ride> I mortali hanno sempre ragione. No. Ah! Oh. Non <ride> <ride> sono immortale. <ride> Oppure pure preso il cuore. Uh, yeah. Oh Tony, ti prendi spalla pure tu? No, sì. No! CILAPORO! Sì! No! Vai, prenditi ghiaccio! Sono immortale! Prenditi ghiaccio! Io sono comunque immortale! Prenditi ghiaccio! Immortale Gesù Cristo! Marco e dai! <ride> yeah. Però non sei divertente! Non sei. Ma io voglio essere C tu non vuoi! Maledetto Fiammelleo. Vedi che puoi Fiammelleo è mortale. Dimmi grazie. No. Allora dimmi prego. Ok, prego. Allora dimmi grazie. Il okay. conto prego. Yay! Uh. Poi arriverà la mia pinne Evviva Sono immortale Tanto io non muoio se sono scippico quindi sono immortale comunque. A me è che non mi elimina su più. Cosa intelligente da fare? Ah, <ride> no, beh Non ce la fai a diventare civili. No! Sei! Sì. No. Ok, va bene. E nemmeno nessun altro. Ah... Io sono un Isaacchi, I suppose. Now it's time to get rid of the scimmiadino. Because the scimmiadino is an unfair enemy. Because he runs, but he can't win. Ma <laughs> well, l'abilità non si può usare come bomba e... Eh, festa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 No, veramente te lo consiglia. Ciao! <ride> come ringra <arrivi> insegna! Non <ride> ho <ride> più! Alza! Ieri che ti do l'elemento! scimmione Craco spawna a Cilli! Non è vero! Sì! No, lui spawna una cosa, no, vado! <ride> Anche i cigli Non c'è più La io fa E io glielo, glielo impedirò <ride> Comunque abbiamo tutto max E' del metà video che cerchi di diventare Chilli. E' <ride> del metà video che cerchi di diventare cigli in vano Divano No, no, è più danno di me. Lo sparare sparando, Cilli! Qui... Oh, non stiamo registrando, dobbiamo rifarlo. Sì, come no. Perché? Per farti yeah. incacchiare. Per farsi incacchiare. Ok, è diventato Hulk. Ci vediamo nell'ultima parte della guest star, almeno con Sharp Knight. Quindi ci vediamo alla prossima parte. Ciao. Ciao.